Voglio continuare ad inseguire i miei sogni, per questo non devo mollare, nessuno deve mollare ma continuare a raggiungere quelli che sono i propri obiettivi perché sono i nostri punti di forza. La LUNZ è sicuramente un'esperienza a 360 gradi secondo me perché ti offre tantissime possibilità dal punto di vista sicuramente accademico, un'esperienza formativa da tutti i punti di vista. La lonza non ti fa sentire semplicemente un numero, una matricola. Già dai primi giorni già ci sentivamo a casa nostra perché è un ambiente accogliente e sereno. Mi ha stupito molto la preparazione dei docenti, ma ancor più il loro creare un ambiente tranquillo all'interno della classe. Perché in tutto ciò che fa ci mette cuore, anima e spirito. È sempre piacevole condividere qualcosa che ami con altri che lo amano altrettanto. Io ho scelto la LUNSA perché secondo me poteva darmi eh, maggiori incentivi rispetto alle altre università ogni traguardo ha dopo di sé un altro traguardo e ciò mi permette di essere una persona ambiziosa e una persona migliore in qualche modo. Alle lei Est può essere sicuramente un incoraggiamento perché ormai il dado è tratto, quindi è tempo di lavoro e di impegno. Perché tutto si può risolvere con forza di volontà. Non è facile perdere le, le speranze, tra virgolette, e vogliamo sempre delle risposte immediate. Questa università è in grado di farlo. Tre caratteristiche della LUNSA. In primis l'organizzazione. Professionalità, umanità, sicurezza, l ottima preparazione. L'Umsa per me è moderna, professionale, accogliente, coinvolgente, efficace, affascinante. Occhi ben aperti, orecchie abbastanza tese e voglia di mettersi in gioco. Spero di concludere tutti i miei cinque anni qui alla Lumsa. Perché è quello che voglio. <totipo>